Scegli il numero di posizioni e di colori. Se preferisci altri colori, puoi scegliere un differente set. Oppure delle immagini. Se vuoi sfidare il computer, puoi scegliere tra diverse intelligenze artificiali. Qui puoi modificare le impostazioni grafiche. Quando sei soddisfatto delle varie opzioni... Puoi memorizzarle tramite le impostazioni permanenti, dove puoi anche cambiare linee. terminata la partita, puoi scegliere una nuova configurazione.